Buongiorno a tutti, Buenos días a todos. è un piacere questa mattina poter essere qui tutti insieme è un piacere stare qui tutti insieme, condividere insieme la parola di Dio la palabra de Dios. e anche come, come è stato fatto prima, pregare gli uni per gli altri e come dicevamo prima di orare gli uni per gli altri dobbiamo sempre avere presente che uno dei nostri obiettivi principali sempre dobbiamo avere presente che uno dei nostri obiettivi principali e fare in modo che il resto della Chiesa stia bene. Perché es que o sea, de siamo uno stesso corpo. E quindi, se dice la Bibbia: che se un pezzo del corpo soffre, dice la parola che se una pezzo del corpo soffre, tutto il corpo soffre. sta E quindi molte volte noi soffriamo e non sappiamo neanche perché. A no e perché. In realtà non soffriamo noi. Y realmente non non siamo noi a soffrimo. Però nello spirito sentiamo la sofferenza di un'altra persona della Chiesa. Però nello spirito sentiamo la sofferenza di altra persona la Iglesia. Es que no hay personas que pegare yuni per gli altri. Ora noi ci diamo a orare l'uno per l'altro. È che noi siamo uno, dice la Rabbì, che siamo uno. Amen. Oggi parliamo di una rivelazione profonda. Hoy hablamos de una revelación profunda. Fino a quando sono arrivato in chiesa avevo in dubbio, Signore: cosa devi predicare? Questo o questo? Hasta qui, la duda, Signore: predico questo o questo? Predico qualcosa di molto più profondo, di rivelazione. Parlo uh, ama di algo di rivelazione profondo. O qualcosa che è più un incoraggiamento? O algo che è più che anima. E Dio mi ha spinto più su qualcosa di, di, di rivelazione. qualcosa che ci può aiutare a capire quello che noi stiamo vivendo in questi tempi. Algo nos lo in estos Perché c'è un tempo di Dio nella storia. Nel senso che Dio è al di fuori del tempo. Dios del Però c'è un tempo di Dio nella storia. Eh, i miei figli, non so se tu Elias, non mi ricordo bueno, no se sé si, chi uh, è dei miei figli però qualche giorno fa mi ha fatto una domanda che hace unos dias mi ha fatto una domanda ma ha detto, ma perché Gesù non è venuto prima? Ay, ah, perché dice, mm -hmm. perché Gesù non vino antes? e detto, Gesù non poteva venire prima y io ho detto, Gesù non poteva venire antes. perché c'era il tempo di Dio perché c'era il tempo di Dio quindi c'era il tempo che le cose intorno dovevano maturare per fare in modo che arrivasse il momento in cui Gesù potesse entrare nella scena e noi dobbiamo capire i tempi che stiamo vivendo quali sono? sono i tempi che stiamo vivendo perché c'è un tempo di Dio tempo di e quindi in che fase del tempo di Dio siamo? E dobbiamo capire che esiste un tempo Y tenemos que entender que hay un tiempo que se llama el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Quiénes son tanti tiempos? Hay muchos tiempos. Es stato el tiempo en que llegó Hubo el tiempo en que llegó Moisés. 400 años que por 400 años tuvieron que quedarse esclavos. a cuando no era arrivato el momento que era arrivato para liberarlos. Hasta que no vino Moisés para liberarlos. E quando ehm, Dio parlò ad Abramo, e le a Abraham, gli disse guarda che eh, tutta la tua discendenza dijo, Mira tu sarà schiavo per 400 anni, per 400 anni. poi io vi riporterò a conquistare, questa terra. Luego, oh, oh, a conquistare questa terra, perché non è arrivato ancora il tempo, Porque perché l'iniquità oh. degli Amorrei non è arrivata ancora al suo livello, perché la maldad degli Amorrei non no è arrivata al suo tempo. Quindi ah, c'è un tempo. Un Però la Bibbia parla di un tempo speciale. Però la parola parla di un tempo speciale. Che si chiama il tempo della restaurazione di tutte le cose. Lo vogliamo sí. leggere in Atti degli Apostoli, capitolo 3. Leggiamo in Hechos, capitolo 3. Dal verso 19 al verso 21. Dal versículo 19 al 21. <coughs> dice: che, e convertiti,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 Pietro, insieme con Giovanni, stavano andando al Tempio. Pietro e Juan uh, stavano andando al tempio. A un certo punto c'era uno zocco che uh, era lì a chiedere le E mentre stava lì un cocco che stava chiedendo le mosina. E quindi lì. Gli stende la mano Pietro e lo, lo alza nel nome del Signore, e questo zoppe è guarito, y este cojo sanó. e quindi quando questa persona entra col Tempio tutto festoso insieme a Pietro, e esa entra templo, de con Pedro, tutti i religiosi li guardano e dicono, ma che sta succedendo? Todos los lo miran, dice, Pero qué está e Pietro utilizza questo evento, Pedro usa, este evento per evangelizzarli. E fra le parole palabras, lui dice qualcosa che è molto profondo: dice, que profondo. dice che Gesù, dice que Jesús, il, il cielo, lo deve tenere mantenere. Oh, okay, 21 okay. dice che il uh, cielo tiene che mantenere a Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose oh, vale. hasta los tiempos della restaurazione de todas las cosas che Dio ha parlato per bocca dei Suoi profeti. Boca de sus quindi prima che Gesù deve tornare eso, antes de que vuelva, devono succedere due cose secondo la Bibbia que pasar dos cosas por, uh, por la, la prima che tutti sanno Lo todos saben, è che la parola di Dio deve essere predicata in ogni posto del mondo. Es que la di Dio todo mondo perché Gesù disse che quando il Vangelo sarà predicato in ogni posto del mondo, Gesù che sarà per cada lugar del mondo allora sarà la fine allora sarà il final però deve succedere anche la seconda cosa. Però tiene che passare la seconda. E la seconda cosa che deve succedere. E la seconda cosa che tiene che passare. È che devono arrivare questi tempi della restaurazione di tutte le cose. Esch, que tiene che arrivare il tempo della restaurazione de di tutte le cose. Quindi devono avvenire questi due avvenimenti. Porosi, tiene che que passare queste due cose. Prima che Gesù effettivamente ritorni e finisca ogni cosa. Antes de che Gesù vuelva e tutto termina. Che cosa sono questi tempi della restaurazione. Di tutte le cose. Il tempo di Dio è praticamente un tempo circolare. Il tempo di Dio è un tempo circolare. Il tempo che Dio ha dato alla chiesa ha un'evoluzione circolare. Quindi la chiesa ha iniziato negli Atti degli Apostoli che de era una chiesa che aveva una caratteristica particolare, era, era poco strutturata era poco strutturata avevamo una poca struttura pocas estructuras però era molto efficiente muy eficiente non era una chiesa che aveva grandi grandi cattedrali non era una iglesia que tenía grandes catedrales non era una chiesa che aveva grandi finanze non era una iglesia que tenía grandes finanzas non era una chiesa che no era riconosciuta no eh, a livello politico non era una iglesia reconocida a nivel político però una iglesia efficace però era eficaz perché pregavano per i malati e i malati guarivano. Perché per e Pregavano per i morti e i morti risuscitavano. Avevano per i morti e Amen. Quindi quello è l'inizio della Chiesa. Es C'erano de profeti. C'erano profetas. C'erano apostoli. C'erano apostoli. C'erano apostoli. Che ai religiosi non piace, però la Bibbia parla di Giunona che era una donna. Che a la religioso non le gusta, però la Bibbia también habla di Gionona, che era una donna. Quindi, una, una Chiesa differente. Però andando avanti con la storia. Però andando avanti con la storia. Arrivati con... al terzo secolo della Chiesa, della iglesia, quello che succede è che c'è una fusione fra la Chiesa e la politica. Lo che pasa è che c'è una fusione tra Iglesia e la politica. La storia ci parla di Costantino e di Diocleziano, che erano due imperatori romani. E dice che Costantino si convertì al cristianesimo perché una notte ha avuto una visione di un angelo, lui stava combattendo una guerra, che gli disse: In questo simbolo tu vincerai che le dice, con questo simbolo vas a ganare che era una croce era una cruz. e quindi lui fece dipingere queste croce soprattutto gli scudi él hizo este en todos los e vincere la, la guerra e quindi Costantino si convertì, era l'imperatore es eh, con Costantino finisce la persecuzione dei cristiani con Costantino termina la persecuzione dei cristiani però quello che viene dopo Diocleziano però quello che viene dopo de Diocleziano impongono praticamente come unica religione il cristianesimo. Quindi tutti quelli che erano pagani, tutti quelli che adoravano gli idoli, che non credevano in Dio, que no en Dios. dalla sera alla mattina si sono dovuti convertire al cristianesimo. noce alla mattina si sono dovuti convertire al cristianesimo. E questo ha, ha fatto in modo che tante cose che erano nel paganismo, e questo ha che molte cose che stavano nel paganismo alla fine sono arrivate nel cristianesimo è o sea, da lì che nasce l'adorazione alle statue a las da lì nasce eh, l'adorazione alla vergine nasce alla da idolo che in Roma, un idolo pagano che esisteva in Roma che si chiamava la regina dei cieli que si la Reina de los e tutte quelle pratiche eh, che poi sono diventate parte della Chiesa Cattolica, con le pratiche sbagliate pratiche che al final si parte della Chiesa Cattolica sono arrivate dalla, da, una, da un inquinamento del cristianesimo. E quindi la Chiesa che quando ha iniziato era al suo top di potenza e di splendore. Ha iniziato piano piano, piano, piano a corrompersi. Empezó poco a poco a corromperse. corromperse. Piano a piano se andó avanti en el tiempo y la Chiesa ha iniziado ad acquistar poder. Yendo adelante en los tiempos, la Iglesia empezó a tener poder. Fino a que al Vescovo de Roma ha iniciado a darle delle terre. Hasta que le empezaron a dar tierras al. Uh... Obispo. ¿Qué? Obispo. Obispo. Obispo de Roma. E lui è diventato praticamente un re in quelle terre. E lui è diventato un rei in queste tierras. E quindi dopo il VII secolo d.C. si inizia a parlare di papi. E quindi dopo il VII secolo si inizia a parlare di papi. Che diventarono dei re nel centro dell'Italia. si diventarono rei nel centro dell'Italia. E così la Chiesa è sempre andata peggio, peggio, peggio, peggio. Y la, e così la Chiesa è sempre andata se peggio, peggio, peggio. Fino ad arrivare nel Medioevo. Hasta arrivare alla Edad Media che era l'epoca più brutta del cristianesimo che era l'epoca più fea del cristianesimo dove si uccideva la gente si faceva una guerra in nome di Dio dove si matava gente e si hacían guerras in nome di Dio e in questo periodo la chiesa era al livello più basso in questo periodo la chiesa era a livello più basso pensate che si vendevano il paradiso pensate che si vendivano il paradiso le famose indulgenze le famose indulgenze quindi se tu eri peccatore, o se tu peccato però avevi soldi, dinero, non c'era problema. No problema. Facevi un bel check, eh? un un check eh? al, Vaticano, al Vaticano. E già sta. sta. Peccato perdonato. Il peccato perdonato. Direttamente in Cina. La Chiesa Cattolica ha fatto commercio del paradiso e questa cattolica è un, un commercio e quindi da lì iniziò un movimento di restaurazione nella Chiesa e allì iniziò un movimento di restaurazione nella Chiesa un monaco che era un insegnante in un'università di teologia uh, un monaco che era un professor di uh, teologia in la Università che si chiamava Martin Lutero che era Martín Lutero iniziò a dire, a leggendo la Bibbia, che le cose non stavano così iniziò a leggere la Bibbia e si dà conto che le cose non stanno bene e quindi cerca di lottare dall'interno l'interno ma è una lotta impossibile, una impossibile. perché il potere economico <coughs> e politico della Chiesa Cattolica era così forte perché il potere economico e politico della Chiesa era così forte che nessuno voleva lasciare quel potere che nessuno questo potere e quindi decide di appendere 99 tesi vicino ad una porta fuori alla Chiesa e decide di prendere 99 tesi fuori alla porta della Chiesa e dicendo che chi avesse dimostrato che queste, con la Bibbia che queste cose erano sbagliate Dicendo che chi sia che dimostrasse che queste cose con la Bibbia stavano male Lui sarebbe rientrato entrato nella Chiesa Cattolica Se se lo e Lui avrebbe entrato a través della Iglesia Cattolica E nessuno riuscì a dimostrarlo E nunca se lo dimostrarlo Perché non erano cose che erano state dette da Dio Perché non erano cose che erano state dette da Dio Erano state dette dall'uomo Por por el e lì inizia il momento di restaurazione della Chiesa. E lì inizia il momento di de restaurazione della Chiesa. Perché Martin Lutero inizia a dire che bisogna leggere la Bibbia. Perché Martin Lutero inizia a dire che hai che leggere la Bibbia. Però Martin Lutero faceva ancora cose sbagliate. Però Martin Lutero seguì equivocandosi. Pochi sanno che Martin Lutero battezzava i bambini. Perché lui battezzava i niños. Pochi sanno che Martin Lutero pregava la Madonna. Pochi sanno che lui seguiva orando la Virge. Perché lui aveva capito solo una parte. Perché solo una parte della era l'inizio della restaurazione. Era de la restaurazione. Ma dopo sono dovuti arrivare altri movimenti per continuare questa restaurazione. Però dopo hanno avuto altri movimenti per seguir con questa restaurazione. Quindi dopo arrivarono gli Anabattisti Así que luego los che dissero: No, ma è sbagliato battezzare i bambini. i no, bambini. Bisogna battezzare le persone adulte. Que de adultos. E lì e... altre guerre, altri problemi, altre difficoltà. E lì Però c'era un altro passo nuovo verso la restaurazione. Pero ya era otro paso nuevo a la restaurazione. E dagli Anabattisti poi arrivarono i Battisti. E dagli Anabattisti poi arrivarono i Battisti. Che la cosa strana è che tutti i giorni loro leggevano la Bibbia. Che lo strano è che tutti i giorni leggevano la parleranno in altre lingue. Todos los días leían, en otras e non sapevano che cos'era il battesimo dello Spirito Santo. E non che era il battesimo dello Spirito Santo. Fino al 1900, Hasta el 1900 Quando arrivò a Susa Street. Quando arrivò a Susa Street. E quindi là c'è il risveglio pentecostale. E lì hai l'avviamento pentecostale. La gente inizia a capire che c'è di più della religione normale. La gente inizia a intendere che la Che c'è una relazione con lo Spirito Santo. Che hai una con el Santo. E che il battesimo dello Spirito Santo avviene quando uno parla in lingua. E che il Santo pasa habla La Chiesa stava continuando a riformarsi, a restaurarsi. La Chiesa stava, uh, o sea, se, se seguía restaurando. 1960 en los años 60, il movimento carismatico, carismatico che fu sia nell'ambito cattolico che nell'ambito evangelico nell'area bueno, cattolica e anche nell'evangelica dove si, si, si diceva sì, è bello il battismo dello Spirito Santo. Dove dicevano sì, sí, è bello il battismo dello Spirito Santo. Però c'è anche bisogno dei doni dello Spirito Santo. Però uh, Santo. Perché la Bibbia parla dei doni di profezia. Perché la parla dei doni di de profezia. Di lingue, di interpretazione. E di sapienza, di conoscenza di sabiduria, di conoscimento discernimento degli spiriti discernimento dei guarigione, sanità potenti operazioni po uh, operazioni poderosas e uno me lo sono dimenticato lo olvido, <ride> sono nove, sono nove. Mm -hmm. e quindi bisogna che la Chiesa sia risvegliata in questo e quindi bisogna che la Chiesa sia animata in questo e quindi praticamente la chiesa già inizia ad essere più restaurata. E la chiesa inizia a restaurarsi un poco più. E dopodiché nel 1990... E poi 90... Iniziano i movimenti ministeriali. Iniziano i movimenti ministeriali. Perché? Perché fino a quel momento tutti erano pastori. Perché a quel momento tutti erano pastori. I doni iniziavano a muoversi nella chiesa. Dones a muoversi en las Ma qualcuno diceva sì, però la Bibbia dice che ci sono cinque ministeri. E alguien diceva sì, sí, però la parola parla dei cinque ministeri. Parla di evangelisti, parla di profeti, parla di maestri. Parla di profetas, e dice che abbiamo bisogno di tutti e cinque per arrivare al livello che deve stare la Chiesa. E dice che necessitamosi a tutti e cinque per arrivare al livello che la Chiesa dice. E sì, quindi questo, sì, in questo periodo iniziarono a nascere sì. i primi movimenti evangelistici. En esos, esos periodos nacieron los primeros movimientos evangélicos. Los primeros movimientos proféticos. Y luego hasta llegar a los movimientos apostolicos. Hasta llegar a los apostolicos. Y luego llegamos, diciamo, un poco más bajo los últimos años nuestros. Y luego llegamos a, a nuestros años. Intorno al año 2000, 2010. Y alrededor del año 2000, 2010. Se empieza a ver alguna otra cosa. Se empieza a ver algo más. Giovanni 14, 12. Juan 14,12 12. Juan 14. Ok. De certo, de certo os digo: El che me cree, las obras que io hago, también Él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo veo al Padre. Quindi nasce questa altra rivelazione, questa altra idea. Nasce questa altra rivelazione, questa altra idea. Che questa la potenza di Dio. Che il potere di Dio non si deve manifestare solo nei pastori, negli apostoli, nei profeti. Non solo deve manifestarsi nei pastori, apostoli e profeti, ma in ogni credente. in cada creyente, Perché qui dice chi crede in me. Perché qui, dice: chi in me, farà anche egli le opere che faccio io. Las obras que io hago. E quindi questo che si chiama il movimento di, di tutti i santi. Eso si llama el de todos los santos. Cioè il fatto di credere che ogni credente sia stato chiamato da Dio a manifestare la gloria di Dio. De cada de Dios para la gloria de Dios. E qui dobbiamo lavorare tanto ancora. E qui dobbiamo continuare a lavorare. A cui dopo c'è l'ultimo uh, movimento. Y luego hay el che è quello della paternità que es el de la paternidad que es la restauración del principio de la paternidad que es la restauración del principio de la paternidad pero nosotros tenemos que trabajar en este tiempo, en, 14, 12, en, tiempo en Juan 14 12 porque cada uno de nosotros que está aquí sentado en la silla debe entender que tiene un potencial enorme que es un arma extraordinaria en las manos de Dios que es un arma increíble en las manos de Dios que puede destruir le opere del diavolo, tu puoi pregare per le persone che sono malate e vederle guarite, tu puoi pregare per la gente che sta inferma e averla sanata, puoi pregare per i morti e vedere i risuscitati, puoi pregare per i morti e vedere i risuscitati, puoi pregare per i morti e vedere i risuscitati, amén. Cioè, che facciamo questa sera? C que esta noche? Andiamo a risuscitare i morti. Dio ci ha dato un potere straordinario. Perché Dio ci ha un potere straordinario. E la Chiesa deve prendere coscienza di questo potere. Que Perché lo Spirito Santo sta riportando la Chiesa a quella primitiva Chiesa. Perché lo Spirito Santo sta portando la Chiesa a quella Chiesa primitiva che era una chiesa dove la gente veniva chiamata cristiana. Perché quando la gente li vedeva diceva somigliano a Gesù. Perché quando vedeva dice che si pareciano a Gesù. Quello che Gesù era come santità. Lo que era como quello che Gesù diceva come parola. Lo decía Però anche quello che Gesù faceva come potenza. Lo que hacía como poder. E noi stiamo tornando a quella primitiva chiesa che non era una chiesa di struttura, que era, una de struttura. era una chiesa di efficacia era una non era una chiesa che aveva un templo e diceva alle persone vieni no era, una tenía un e le decía personas, era una chiesa che andava dalla gente era una che iba la gente. Predicando la parola. predicando la parola ministrando la parola amén Sapete quello che succedeva nelle primitive chiese? Lo stavo dicendo al mentolato la settimana scorsa. Lo diceva nel mentolato la settimana passata. Che in quel periodo c'era una, una grande persecuzione. E quindi c'era il pericolo che delle spie del governo potevano entrare nelle riunioni cristiane. Tenivano il pericolo che spie del governo potevano entrare nelle riunioni. Quindi, quando un cristiano veniva da un'altra città, un ciudad, la prima cosa andava in giro per il mercato per cercare di individuare chi era cristiano. Io per il mercato, chi era cristiano. E i cristiani avevano dei simboli per contraddistinguersi. Para, uh, Come quello del pesciolino che usiamo anche noi oggi. No? Come quello del pesce che usiamo anche noi. Allora, quando arrivava una persona che diceva di essere cristiano quando arrivava una persona che diceva di essere cristiana? Diceva, okay, che andiamo a pregare, andiamo alla riunione. Dice, andiamo alla riunione. La riunione si fa lì, in quel cimitero. La riunione si fa in questo cimitero. Oppure si facevano praticamente, eh, diciamo, nei luoghi nascosti, nei luoghi desolati. O se salen in luoghi esconditi. Perché c'era la persecuzione. Perché había persecuzione. E quindi dice, prima di andare alla riunione, però, entonces, antes de ir a la riunión, passiamo un attimo a casa di quella persona. Por casa de esa persona. Quella persona è malata. Questa persona está E quindi loro andavano lì e lo facevano pregare per il malato. Entonces, ellos iban ahí y lo orar por el se il malato guariva, allora era cristiano. Si el se il malato non guariva, allora era cristiano. Se il malato non guariva, quella persona era una spia. Cioè, rendetevi conto che mentalità c'era nella Chiesa. Démonos conto della mentalità che tenevano nella Iglesia. Che livello di potere, di potenza aveva la Chiesa? Che livello di potere aveva nella Iglesia? E di che livello del potere abbiamo noi oggi? Che livello di potere abbiamo oggi? Abbiamo bisogno di continuare questo movimento di restaurazione nella Chiesa. Necessitamos seguir con ese movimento di restaurazione nella Iglesia. In modo che ognuno di noi possa effettivamente fare le opere che ha fatto Gesù. Para que cada uno di noi possa fare le opere che Gesù dice anzi opere maggiori o mayores. Queste opere sono per tutti quanti noi. Estas obras son para todos non solo soltanto per i pastori o per i superapostoli. Non solo son para los o para los Ma ognuno di noi deve muoversi nella potenza di Dio. Sino che cada uno de noi deve muoversi nel potere di Dio. Quindi, come possiamo risvegliare questo fuoco nella nostra vita? Entonces, ¿cómo podemos encender ese fuego en nuestras vidas? La primera cosa que debemos hacer Lo primero que tenemos que hacer es, la es buscar a Dios en la intimidad Y ha llegado un tiempo en que debemos retornar a intimidad real con Dios Llegó el tiempo en que debemos volver a tener una intimidad real con Dios no es el tiempo, el tiempo no es el tiempo de la religión No es el tiempo de venir a la domenica en la iglesia, a ti, siti. No es el tiempo de venir el domingo a la iglesia, a sentarse io mi metto a ridere perché eh, stamattina stavo leggendo un commento di una persona che mi ha fatto una domanda. Io mi stavo riendo perché stamattina una persona mi ha fatto una domanda. E Questa persona ha visto un video. E questa persona un video. E io in questo video dicevo, um, eh, servire il Signore pulendo i bagni della Chiesa o predicando la parola di Dio? Che Io in questo video dicevo, servire il Signore pulendo i bagni della Chiesa o predicando la parola e quest questa persona scriveva sotto allora non ho capito noi non dobbiamo pulire i bagni della chiesa e io poi gli risponderò gli scriverò in privato e io levo a scrivere después. che i bagni li può pulire anche una persona che non è convertita che lo bagni lo può pulire anche una persona che non è credente. o no i bagni li può anche pulire una ditta specializzata En los baños puede también uh, limpiarlos una empresa que es uh, especializada. Pero, la de Dios, mundo, no la pero los del mundo no pueden predicar la Palabra. Porque la gente ahí afuera está esperando a los cristianos que le hablen, hablen de la Palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, pero yo tengo que ser sanado, ¿cómo puedo orar para alguien más? però tu ti rendi conto che nel pregare per gli altri tu vieni benedetto. Però ti basta darti conto che orando per gli altri anche saranno benedetti. Quindi il primo dobbiamo tornare all'intimità. Per questo prima dobbiamo tornare all'intimità. Rompere quella che è la religione. Romper la religione. E entrare in una relazione con Dio. E in una relazione con noi non abbiamo bisogno soltanto di venire la domenica in chiesa. Venir el a la Alzare le mani e fare tante canzoni. e, e, e dopo dal lunedì al sabato facciamo la nostra vita. E ci vediamo il prossimo domenico No. Dio è un amico. Es un amigo. E noi dobbiamo sviluppare una relazione reale. Con Dio. Questa è la base di tutta la vita del cristiano. Se noi non dimoriamo in Dio, se non, in Dio non possiamo vedere la presenza di Dio nella nostra vita. Se non preghiamo, se non leggiamo, se non ni leemos, come possiamo pretendere di vedere Dio nella nostra vita? Ah, però quando io sarò in pensione allora cercherò Dio Ah, bueno, però quando io me jubilo, allora ahí buscarò a Dio Perché ah, avrò tempo Perché tendrò tempo Ricordati che se tu non riesci ad apartare tempo per Dio, adesso che non ce l'hai Recuerda che se non puoi apartare tempo per Dio, ora che non lo tienes. Non lo farai neanche quando sarai in pensione Tampoco avrai quando te vas a jubilar Perché la Bibbia dice che chi è fedele nelle piccole cose Perché la Palabra dice che chi è fiel poco Sarà fedele anche nel grande Sarà fiel in lo grande anche quando io ero il, il periodo in cui lavoravo che ancora non ero a tempo pieno per il Signore che ancora non stavo a tempo completo per il Signore io lavoravo 14 ore al giorno io lavoravo 14 ore al giorno era il mio, il mio, lavoro, la era il mio lavoro, la mia impresa era il mio lavoro, la mia impresa e quindi lavoravo 14 ore al giorno e lavoravo 14 ore al giorno molto spesso lavoravo anche la domenica muchas volte è il domingo però io riuscivo a pregare però io potevo orare lascivo leggere tenia tempo per leggere e mi preparavo la predicazione per predicar e mi preparava la predicazione per predicar come facevo non ve lo so di no se sé come hacía però si, sí, lo facevo okay. sí, però lo hacía tu devi riuscire ad avere un tempo con Dio adesso che non hai tempo tienes che alcanzar a avere un tempo con Dio ora che non lo tienes perché se tu nelle piccole cose riuscirai ad avere tempo con Dio perché se è lo pequeño podrás tener tempo con Dio allora anche nelle grandi riuscirai entonces también nelle en grandi quindi anche nelle grandi devi trovare il tempo con Dio. Que con Dios. La, la nostra fede dipende da Lui. De él. Noi siamo come la luna. Somos como la luna. Noi viviamo di una luce riflessa. De una luz, uh, reflejada. La luna, non lo so se lo sapete, ma la luna non ha luce. La luce che tu vedi nella luna, la luz de la luna è il riflesso della luce del sole. Es el reflejo de la luz del sol, y nosotros somos el reflejo de la luz de Dios. Entonces, con Por eso necesitamos tener tiempo en intimidad con Dios. No importa si tú c'hay una chiesa de 50.000 personas, no importa si lo tienes una iglesia de 50.000 personas, pero yo no tengo tiempo porque tengo que ayudar a los demás. Jesús, cuando c'era tanta gente intorno a Lui, a Lui le diceva: Va bene, andiamo a pregare. Le lasciaba lá. De repente decía, bueno, vamos a orar, y los dejaba ahí. Porque la cosa más importante era el tiempo que él pasaba con el Padre. Porque lo más importante era su tiempo que pasaba con el Padre. La segunda cosa de la que necesitamos es la, di es la palabra de Dios. La Biblia dice, La palabra dice, En capítulo 8, En capítulo 8, Versículos 8 y 9, Versículo 8 y 9, En capítulo 8, ¿Cuánto no? Sí. Vale, Nehemiah capítulo 8, del 8 al 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemiah de Tirsata, y el sacerdote Estras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová que nuestro Dios, nos En tristeza ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo era trasformado, era tocado cuando leía la palabra. Todo el pueblo era trasformado y lloraba cuando escuchaba la palabra. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, ¿se la leggiamo, se la leggemos? Con qué cuore la leggemos? Con qué corazón la leemos? Con un cuore freddo, distaccado, vabbé, devo leggerla, a mí la, la leggo. Con un frío y es como bueno que leerla. O stando lì aspettando che Dio ci parli attraverso la parola. O stando lì aspettando che Dio ci parli attraverso la parola. Dobbiamo fare in modo che la parola sia il nostro pane quotidiano. Que que la sea pan quotidiano. Abbiamo bisogno di leggere la parola. leggere la parola. Tu hai bisogno di mangiare il pane Tu di comere il pan. E alla stessa maniera hai bisogno di de mangiare della parola. De la misma manera tienes que comer de la palabra. Porque sin la palabra, si la palabra no riuscirai a hacer nulla. no lograrás hacer nada. Perderás la fuerza, vas a perder la fuerza. Y al fin te allontanerai da ti. Y al final te vas a alejar de Dios. Porque la palabra de Dios es el pan de la vida. Porque la palabra de Dios es el pan de la vida. Y la tercera cosa, y lo tercero, ¿de, bisogno, de que necesitamos es estar insieme a gente che ardente gente de fuego. Es con gente de fuego. E aquí entra de y aquí entra el discurso de la paternidad. Porque la Biblia dice que en, tempi, dice que en los últimos tiempos, El cuore dei padri tornerà ai figli. corazón uh, de los hijos volverá a los padres. Y ai ah. figli. Ah, el corazón de los padres volverá a los hijos. Los hijos y esto habrá figli ai padri. prima del juicio del Señor. E antes del del Signore. Quindi, l'ultima cosa che deve essere restaurata nella chiesa è il principio della paternità: dove noi dobbiamo avere non una chiesa fatta di persone sedute e di pastori, no una hecha por y pastores, ma dobbiamo avere una chiesa che è una famiglia: dove ci sono padri donde hay padres, e figli e hijos. Dove i padri si occupano di crescere i figli. Los si de a los hijos, e i figli stanno a sentire i padri. E i figli Perché questo è il principio della paternità. Perché questo è il principio della paternità. E quando tu stai con persone che sono di fede. Y con di fede quelle persone influenzeranno la tua vita. Van a, tu vida. a Napoli ci un detto. Non so se c'è qualcosa di simile in Argentina. No sé si Dice, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Ah, che chi va con il cojo oh, si vuole cojo. Praticamente noi siamo influenzati dalle persone con cui siamo. Perché siamo influenzati dalle persone con cui siamo. Quando la gente vedeva i discepoli, Cuando la gente vedeva a los discípulos, li llamaba cristiani, los cristiani. cristianos. Porque, li Jesús, porque los perché iguales a Gesù, Porque lo sveglia uguale a Gesù. erano insieme con Gesù? Perché tanto con Gesù. Que assomigliavano a Gesù? Che si a Gesù. Nella maniera in cui dicevano le cose. En la manera en que las cosas, nella la maniera in cui dicevano le cose. Nella facevano, le la maniera in que hacían las cosas. E quindi abbiamo bisogno di tornare ad avere relación en la chiesa. Por eso necesitamos volver a tener esta relación en la iglesia. Donde hay padres padri, dove ci sono figli, e hijos. Dove noi possiamo stare tempo, del tiempo con nuestros padres espirituales Y recibir ese pane de que necesitamos La iglesia tiene que ser renovada. deve essere rinnovata. La iglesia ha essere rinnovata. Devi ritornare a vivir lo bueno, que viveva la iglesia inicial y es que volver a vivir lo que vivía la iglesia inicial fino a esto no ocurre, hasta que eso no pasa Jesús no puede volver porque como, dicho, porque como hemos leído al inicio el cielo mantendrá Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas entonces la iglesia está volviendo al inicio la chiesa deve ritornare non ad essere una chiesa di struttura, la chiesa deve voler non essere una chiesa di struttura, ma ad essere una chiesa di efficace. Sino che efficace. perché la gente non ha bisogno delle cattedrali porque la gente no necesita catedrales y no los poseídos necesitan ser liberados y no ser los enfermos necesitan ser sanados y, y los que tienen una familia destruida necesitan que Dios arregle esta familia es finito el tempo de la porque si terminó el tiempo de las palabras el, de significa... di el, fatto de el reino de Dios es hecho por poder hay un tiempo en que Paolo fu molto attaccato. Un tempo in Paolo fu attaccato. E quindi la gente diceva, e la gente decía, "Ah, quello Paolo non è un apostolo, uomo di Dio". Non è un apostolo perché non è stato insieme con gli apostoli con Gesù. E Paolo dice delle parole importanti. E Paolo dice, di importante. dice quando io verrò", dice, quando io vendrè, voglio, "Voglio vedere" non le parole di questa gente non le parole di questa gente ma la potenza sino che il potere perché il regno di Dio consiste in potenza perché il, il regno di Dio è potere quindi metti la tua vita sopra una, una scala la tua vita in una scala il potenziometro il... un powerometro power power potenziometro per misurare sì. il livello della potenza in cui tu stai vivendo Para medir el nivel de potencia que estás viviendo. Y tú la misurirás el nivel del reino que estás viviendo. Y ahí vas a medir el nivel del reino que estás viviendo. Y ese nivel se alza. Y ese nivel se, uh, sube. Cuanto más tú pregues y brillar. Cuanto más ores para los demás. Muchos no oran por una sanidad porque dicen bueno que eso no es sano. Se non preghi sicuramente non guarisci. Che se non ora sicuramente non sana. Però se tu inizi a pregare, Però a orare, vedi che piano piano, piano piano, piano piano noterai un cambiamento nella tua vita. Che poco a poco noterai un cambio in tua vita. La tua vita inizierà a diventare una vita in cui il regno si manifesta. Tu vedi a volversi a vita In cui il potere di Dio si manifesta. In cui il potere di Dio si manifesta. E vedrai manifestata la gloria di Dio. E manifestata la gloria di Dio. Mm -hmm. Non è va ok, bene, aspettiamo che venga il pastore. No, no, no, tu devi pregare. Perché, Perché tu devi fare le opere uguali a quelle che faceva Gesù. Tu devi fare le che È tempo di ritornare alla chiesa primitiva. È, a la primitiva. è tempo della restaurazione di tutte le cose. È tempo, della di, todas le cose. È tempo di venire in chiesa per ricevere. Venire per ricevere. Ma quando usciamo, dobbiamo andare a dare Pero cuando salimos tenemos que ir a dar. Ir dar, ¿qué significa pulito il pavimento della chiesa? Ir dar nos significa limpiar el suelo de la iglesia. Significa pregare per i malati. Significa orare per lo enfermos, risuscitare morti, adesso citare los muertos, cacciare i demoni, cacciare los demonios. Perché è questo Gesù ci ha mandato. Perché per eso nos mandó Jesús. Dobbiamo essere la chiesa. Tenemos que ser la iglesia. Non andare in chiesa. E no ir alla Iglesia. Amen dobbiamo essere la luce del mondo que ser la luz del mundo, e il sale della terra el sal de la è arrivato un tempo di grandi cambiamenti per la Chiesa un de la ci sono grandi cambiamenti nella società. Hay en la società e se la Chiesa non inizia a salire di livello, y se la a subir de livello allora vedremo grandi problemi nei prossimi anni en los años. Que, ci sono persone che non hanno più speranza che sono negli ospedali, malati. che in e i medici gli hanno detto che non c'è più niente da fare e i medici gli hanno detto che non si può fare niente chi andrà da quelle persone? chi irà per questa gente? chi pregherà per loro? chi orrà per loro? ci sono matrimoni che sono distrutti E i matrimoni che stanno distrutti marito e moglie che non riescono più a riconciliarsi Uh, esposo y esposa que no pueden reconciliarse. Familias que no saben cómo encontrar una solución para sus hijos. ¿Quién le ayudará? ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién irá a por ellos? Hay personas que che in momento se están drogando. O che si stanno ubriacando? O que se están embriagando que se están Y que no pueden dejar esa droga ese alcohol. ¿Quién irá por ellos? ¿Quién irá por ellos? No será un ángel. No será un ángel. No será Jesús que del cielo y va. No será Jesús que baja del cielo y va. Jesús ha mandado a la Chiesa para Jesús, hacer todo esto. Porque Jesús a la iglesia para hacer todo eso. Como dice la Biblia: Que ha pero dice: la palabra? Quien tenga orejas, escúchame. Oiga. Amen. Amen. Amen. Vogliamo avere un momento adesso per pregare? avere un momento per orare. Salutiamo tutti quelli che ci seguono in diretta. Salutiamo i nostri amici che ci seguono in diretta.